Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale. Sono Daniele e vi parlo di Dropshipping, iCommerce e finanza personale. Se non mi conosci, è la prima volta benvenuto. Se mi conosci avrai notato che è un paio di settimane che non pubblico video, ma sono stato molto occupato con dei trasloghi, infatti come vedete sono in una nuova postazione che diventerà la postazione ufficiale per i miei video d'oggi in poi. Ma al di là di questo oggi voglio parlarti di un elemento molto importante ed è l'errore numero uno che fanno quasi tutti i nuovi dropshipper o le nuove persone nell'e-commerce. Quando inizi a fare dropshipping o comunque a vendere online sei super eccitato e cominci a dare il meglio di te a trattare ogni cliente perché hai pochi clienti come se fosse unito e questo va bene. Il problema è che quando poi si comincia a scalare, si comincia a vendere di più, si perde il senso del customer care, si, si perde la, il senso di, conne di connessione con il cliente perché ovviamente cominciano ad arrivare tante richieste, cominciano ad arrivare tante ticket, tante, tante mail e noi ci dimentichiamo che quelle sono persone, che sono dei clienti, e li iniziamo a vedere semplicemente come un numero, come un, un numero nell'email nelle o come un numero nelle, nella piattaforma, ma non ci dobbiamo dimenticare che dietro quel numero c'è una persona vera. Perché oggi faccio questo discorso? Perché vedo che la maggior parte dei problemi che hanno tutte le persone, sia nuove, sia più più esperienti nell'e-commerce o nella vendita online, è tutto correlato a customer care, è tutto correlato a un pessimo servizio al cliente. Ad esempio, se fai un, un pessimo servizio al cliente, questo si tramuta in tante contestazioni con i processori di pagamento. Per esempio, con Paypal cominciano ad aprirti controversie, con Stripe cominciano ad aprirti chargeback. Tutto questo o quando se vendi su eBay su Amazon cominciano ad aprirti eh, casi eh, con, con i bei pratiche di, di reso, pratiche di oggetto non ricevuto, oggetto non corrispondente ovviamente questo va ad ammazzare le metriche. il problema dove tutti sbagliano è che il 70% dei ticket, il 70% delle casistiche che ti aprono può essere risolto con un ottimo customer care cosa intendo? Intendo, ovviamente se ti mandano email, se ti mandano messaggi, non, eh, non rispondere in modo scartato o in modo beneficchista perché credimi che si capisce quando tu scrivi un'email, si capisce se è fatta con l'intenzione di aiutare il cliente o semplicemente per togliere le scatole. questo le persone lo capiscono e, ovviamente ci sono di conseguenza, per esempio sui vetri ti possono lasciare i feedback negativi o per giochi e dei casi, perché ogni caso che ti aprono su eBay, su PayPal, su Skype o su Amazon, non importa dove, va a influire sulle tue metriche, perché devi sapere che ogni e-commerce ha delle metriche interne o esterne. Nel caso di Shopify, per esempio, non ci sono metriche interne, non, metriche esterne intendo, nessuno ti può lasciare feedback negativi, nessuno ti può danneggiare direttamente lo store, ma ti può danneggiare il processo di pagamento se offri un'impresa in servizio al cliente oltre a essere ovviamente poco professionale ma il cliente inizierà a, trattare, a parlare male del sito alla di contestazione con Stripe e stare male di blocca nel processori di pagamento perché per avere il sito Shopify più bello del mondo ma se non hai un processore di pagamento e questo è il problema più comune che io vedo non vai lontano, perché più di essere il momento ti serve ovviamente per ricevere il pagamento. e ovviamente questo si può anche notare con una pessima, con pessima bassa parola o comunque con commenti negativi sotto le alze eh, ti, ti ammazza il SIO, ci sono un sacco di svolti negativi ho voluto fare questo video per mettere in punto un attimo questa situazione perché davvero è il retore più comune e anche più stupido che io vedo? Perché è una cosa ovvia. Pensa solo ad Amazon: Amazon è diventato il grosso che è solo per i servizi al cliente. Le persone comprano da Amazon perché si fidano di Amazon. E non è importanza se sei grande o piccolo, dovresti sapere emulare questo servizio al cliente nel meglio possibile. E ora ti darò anche qualche consiglio su come affrontarlo. Ad esempio, se una persona ha un problema con un oggetto. Se una persona ha una lamentela, semplicemente offri un reso gratuito o offri un rimborso parziale. Le per... Molte persone sembrano avere paura di perdere soldi perché, ovviamente, ogni rimborso parziale o ogni reso che si fa costa del denaro. Ma fatti dire una cosa: non puoi fare attività, non puoi lanciare nessun tipo di business se non metti in conto della perdita della dispersione del denaro. Ogni business. Sana ha una dispersione di denaro uh, naturale, che può essere per i rimborsi, per perdite, per oggetti rubati e qualsiasi cosa. Mediamente l'1% delle entrate l'orde va in dispersione, quindi se incassi 100.000, 1.000 potrebbe andare in dispersione. Ovviamente si cerca di ridurre questa dispersione, l'ideale sarebbe intorno allo 0,4 0,5, però non puoi eliminarla, perché è ovvio che fa parte del business devi metterla in conto. Ad esempio, Amazon no, tutti i parchi danneggiati da quali ma sono tutti messi in conto, ok? Quindi devi cercare di costruire un business model che ti permette di sostenere queste perdite. Perché? Che se un cliente si lamenta e tu gli offri magari un rimborso parziale o un reso gratuito, quel cliente diventa insoddisfatto a soddisfatto, comincia a fidarsi di te e magari acquista nuovamente, nuovamente da te. In caso contrario invece ci farebbe semplicemente una cattiva pubblicità. Quindi devi sempre cercare di tenere soddisfatto il cliente, sia che guadagni, sia che non guadagni, anche se vai in perdita. Questo fa parte del business, se vuoi fare il commercio sotto qualsiasi punto, eh, sotto qualsiasi aspetto, sia online che offline, devi mettere in conto delle dispersioni. Un'altra cosa: i tempi di risposta. Se io compro da un sito o Comunque compro un servizio e eh, ho bisogno di aiuto, non voglio aspettare un giorno, due giorni, 12 ore, 14 ore, io voglio la risposta immediata. Se puoi fare un servizio di live chat in caso di Shopify, eh, perché ad per esempio se penso eBay non puoi offrirlo, ma hai la messaggistica soltanto, cerca di rispondere in tempi adeguati. In tempi adeguati cosa significa? Per me per come gestisco io i negozi, un tempo adeguato è massimo 6 ore. Cioè, io cerco a qualsiasi cliente, in qualsiasi negozio, di aver, far avere una risposta in 6 ore. Magari tu non vuoi attenerti a questa regola, però il tempo ottimale dovrebbe essere 12 ore, cioè in giornata. Quindi, se ti mando un messaggio alla sera, la mattina dovrebbe avere la risposta. Se ti certo, se ti mando un messaggio la mattina e la sera dovrebbe avere una risposta. Questo è il tempo secondo me ottimale. Un tempo più lungo comincia a infastidire i clienti. E ricordati che un cliente infastidito ti lascia recensioni negative e ti lascia un passaparola negativo. Quindi, ricapitolando, cerca sempre di offrire un servizio cliente al top. Questo è davvero molto, molto importante. Problemi con i processi di pagamento, i problemi con le piattaforme le poche vendite sono tutte in qualche modo correlate al servizio clienti quando inizi a offrire un buon servizio al cliente vedrai comunque le tue metriche salire, le tue vendite salire, le tue conversioni salire è una cosa importantissima ed è lo sbaglio numero uno che si fa ricorda che dietro non ci sono numeri ma persone con sentimenti e persone con desideri e aspettative ed è il tuo dovere essere all'altezza di queste aspettative. Ragazzi spero che i miei suggerimenti oggi e le mie opinioni sul servizio clienti abbiano magari chiarito qualche, qualche idea. Ricordati di iscriverti al canale, da oggi tornerò a pubblicare più regolarmente. Ti ringrazio come sempre, ci vediamo al prossimo video. Ciao!